Io speravo che il secolo, il secolo defunto fosse il secolo del sesso, invece era il secolo della cucina anche quello, bastava aprire la televisione e vedevi spadellare. Polpettone, signor Polpettone, venite avanti, non vi peritate. voglio presentare anche voi ai miei lettori. Lo so che siete modesto ed umile, perché veduta la vostra origine vi sapete da meno di molti altri, ma fatevi coraggio e non dubitate che con qualche parola detta in vostro favore troverete qualcuno che vorrà assaggiarvi. Speriamo che il libro vada eh, in molte mani perché era un libro che si leggeva più nel secolo scorso. È stato importante l'Artusi non solo per le ricette della cucina ma anche perché dava in una bella lingua italiana dei consigli che fino allora le avevamo ascoltati solo in francese. Brillat Savarin era conosciuto solo dai ricchi, dai nobili e invece l'artusi poi penetrò in tutte le case io ero figlio di un carabiniere, di una maestra elementare ma in cucina nella cassetta del tavolo c'era l'artusi con una copertina con quei quadri di Chardin sai che c'è una lepre ciondoloni morta uh -huh. una pentola di uh -huh. rame luccicante e così avevo imparato a leggere da me, da bambino, avevo scoperto che con i risotti si può fare le frittelle di San Giuseppe. E allora appena vedevo il riso, e eh, volevo le frittelle dolci. <ride> della salute questo è il breviario, l'apoteosi è qui della papilla. L'uomo merce sua può viver centenario centellando la vita stilla stilla. Il solo gaudio umano, gli altri son ruochi, Dio lo commise alla virtù dei cuochi, onde se stesso ogni infelice accusi che non ha in casa il libro dell'artusi, e dieci volte un asino si chiami, se a mente non ne sa tutti i dettami, un ammiratore